non cadrà mai lontano dall'albero se ci lamentiamo che i nostri ragazzi non vanno, ci deludono in qualcosa e allora fermiamoci, guardiamoci allo specchio e chiediamoci come mai io non voglio prendere ora in esami i modelli questa. educativi in televisione e robe varie i ragazzi seguono le nostre orme non fanno mai sì. passi diversi se io noto da figlio che un genitore eh, non so, si disinteressa di me, eh, oggi rispondo sì, Pa, sono qua, domani magari lo lascio squillare perché io, mio padre, quando l'ho cercato, non l'ho trovato. Mi ha detto certo. che era impegnato ad una riunione. Infatti, diciamo che molto spesso, perché noi, ecco, questo è un altro errore che si commette spesso, lo vedo commettere spesso dagli adulti, ossia. Eh, si guarda il comportamento dei ragazzi e ci si ferma lì. Si analizzano anche in profondità, ma solo rimanendo all'interno di quel microcosmo che è il nostro ragazzo. In realtà, riprendendo un po' quest'ultimo tuo pensiero, quello che spesso sfugge è che in realtà il comportamento dei nostri ragazzi, cioè i comportamenti dei nostri ragazzi, sono delle forme di adattamento ad una società che noi stiamo dando. Quindi è quel fatto. Pensavo, ad esempio, mentre tu parlavi, io collegavo a digitale pensavo anche a tutti i vari fenomeni, ad esempio, che so, eh, dei reseller, quindi i ragazzi che eh, comprano le, scar le scarpe che vanno di moda, poi le rivendono a un prezzo maggiorato e così via. Ci sono ragazzi anche di 15-16 anni che paradossalmente in questo modo arrivano anche a guadagnare più dei genitori stessi. Ad esempio, ovvio, nel bene e nel male, perché insomma una, una cifra simile, un ragazzi di 15 anni magari, però comunque ecco ad esempio così come tante altre altri, fe, altri fenomeni che avvengono nel mondo dei nostri ragazzi in realtà sono degli adattamenti ad una società che in realtà non stanno plasmando loro non in questo momento almeno ma che si trovano la trovano plasmata da noi adulti loro semplicemente si stanno adattando ad esempio eh, la ragazza che vuole fare l'influencer, che va benissimo è eh, perché è un'aspirazione e poi magari a 15 anni vuoi fare l'influencer a 20 anni si iscriverà a medicina adesso ma anche magari avrà anche una carriera come influencer va benissimo però eh, noi vediamo la ragazzina che aspira a diventare influencer e noi adulti che la guardiamo che guardiamo questa cosa in modo negativo in un modo ma in realtà si sta semplicemente adattando ad un mondo al mondo come glielo stiamo lasciando noi quindi come dicevi tu con il social network con l'idea dell'immagine e via di questo tipo quindi questo anche è molto molto interessante anche molto potente da lasciare agli adulti in generale quindi gli insegnanti i genitori anche che ci stanno seguendo sì quindi anche un po di autocritica che non fa mai male ecco sì sicuramente eh, è chiaro che dobbiamo fare eh, del nostro meglio perché insomma eh... Se, eh, come ti dicevo, questa piattaforma eh, farà di tutto per dare un senso etico no? all'educazione digitale, che poi chi è? Che dà questo senso? Sono gli adulti no? che certo. devono guidare. È chiaro che io, oh, intanto lo strumento non va demonizzato perché è uno strumento esatto. comunque utile, fondamentale. Certo, certo. Eh, non vanno demonizzate neanche le nuove eh, figure professionali, perché se tu senti, perché dov'è la cosa sbagliata? La percepisci e la senti. Quando sì, dentro di te sì. c'è qualcosa che non ti fa star bene, è la stessa cosa che diciamo anche all'interno di una coppia. Se non vivi più bene la relazione e c'è qualcosa no, per cui tu non stai bene, stop. La stessa cosa, il ragazzo è con la risonanza emotiva. Tu percepisci, sì. capisci, non sai che cosa, ma sai che c'è un qualcosa che, non, mm, che ti fa star male. È anche vero un'altra cosa, no? Che lì eh, bisogna comunque sin da piccoli procedere con un'educazione empatica, perché l'empatia è un dono. Okay? Sì. l'empatia è un dono per cui per altri invece va insegnata così certo. quindi anche l'educazione al rispetto allora è chiaro diciamo che sotto un certo statisticamente stare troppe ore di fronte ad un eh, monitor può causare problemi alla vista può causare problemi di depressione può causare insomma ne hanno indicati tantissimi non demonizzarlo, vale a dire perché io posso raggiungere degli obiettivi non solo con un email, reperire un, una persona, parlarci, eh, costruire un qualcosa, ma ecco l'etica. Il creare, si parla di eh, architettura di rete, cosa significa? Significa che attraverso il digitale io posso creare no? quella rete a secondo degli, sì. ob degli obiettivi che ho e quindi raggiungere quel determinato risultato. Ma dietro deve esserci l'adulto, la persona col suo essere. Allora, tutto ciò che è digitale, il film, non so se te lo ricordi oppure se lo dico giusto come titolo. Uno per servire eh, eh, un Sai film che non ce dove c'era un robot, insomma, che ah, sì, era la frase L'uomo bicentenario ah, okay, bellissimo perfetto. Il film, il romanzo di Asimov, eh, anche se un po' differente, con Robin Williams, eh, che è sempre oh, lui. Okay. Comunque, quindi, certo. sì, sì. Uno è, ci... uno... sì, sì. Cosa ci deve far capire?